Siamo a Napoli in via Corso Novara 1EF e a Napoli piazza Garibaldi 9394. Telefono 081 285 685. Corre di spogliatella chiocciolagimel.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra. Via Luigi Caldieri, 54 Napoli, 081-560-2208, numero Albo Odontoiatri, 1488.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 SPA. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazioni di sistema www.stidelmed.it Buonasera e benvenuti a questa undicesima puntata di Punti di Vista, una produzione Ager Campanus realizzata in collaborazione con la testata giornalistica Napoli News Game Magazine. Il tema della puntata di, di, di questa sera è eccellenze a tavola. Okay, passo quindi a presentare gli ospiti in studio. Abbiamo Pasquale Palamaro, chef stellato. Buonasera, buonasera a tutti. Tommaso Luongo, Ais eh, Campania Sommelier. Buonasera, buonasera. E in collegamento esterno c'è la dottoressa Rita Menditto, psicologa e psicoterapeuta. Prima di dare la parola buonasera a tutti. Ciao Rita, uh, prima di dare la parola a Sergio voglio ricordare che è possibile seguirci anche sui canali social, saremo in diretta Facebook e potrete interagire con gli ospiti studio ai quali potete fare delle domande da casa con il numero sovraimpressione, a te Sergio. Perfetto, buonasera, bentornati, anzi benvenuti a questa undicesima puntata di Punti di Vista, trasmissione di approfondimento e stasera ci approfondiremo tutti quanti intorno a una bellissima tavola immaginaria, lo faremo con i nostri straordinari, gratitissimi ospiti. Peccato che è immaginaria. È immaginaria. <ride> Eh, Pasquale, Pasquale è, è un amico di casa, buonasera Pasquale buonasera, e lo stesso lo farò con il presidente dell'AIDS, il presidente de, dell'associazione sommelier Tommaso eh, Luongo per tutti, per me Tommaso Quindi noi di solito diamo del lei a tutti quanti ma qua siamo veramente in una trasmissione speciale, stasera ci dobbiamo ingolosire, rilassare non dobbiamo parlare di Covid, non parleremo di vaccini, parleremo di cose buone, di cose belle e lo faremo incominciando proprio da Pasquale, Pasquale che Cos'è il marificio? Perché io poi ho guardato un pochino in giro, dico marificio, ricordo i panifici, i Ma mi trovo pari, marificio e sono andato un po' in tilt, spiegamelo, anzi spiegalo un pochino Bene, a te. Bene, sì, lo spiego, lo spiego a te Sergio, ma lo spiego anche a tutte le persone che si sono incuriosite o si incuriosiranno... Durante la nostra diretta eh, Marificio nasce da un eh, progetto eh, Da un eh, modo di vedere mio la, la gastronomia, la ristorazione Perché io eh, sono cuoco da sempre Però eh, poi negli ultimi anni della mia professionalità oh, eh, Mi sono accentrato su uno stile Che è uno stile marinaro Per cui io mi definisco un cuoco di mare O un cuoco pescatore Se vogliamo essere proprio più eh, spartani e quindi questo accentramento su questa cosa mi ha spinto a pensare uh, di lavorare il pesce come se fosse carne. Quindi quello che succede da sempre sul, uh, sulla terra, io ho iniziato a lavorare, a manipolare, mi sì. sono incuriosito dal punto che... Dopo tre anni di studi e di lavori insomma, sono usciti fuori dei risultati che mi hanno stupito e, e quindi abbiamo tirato fuori con un gruppo di, di persone questo nuovo progetto che si chiama Marificio Eccellenza del Mare SRL. Dove andiamo a manipolare eh, il pescato rendendolo insaccato. Quindi andiamo a fare la, il salame piuttosto che l'anduia, o il prosciutto di tonno o la lonza di ricciola nera di fondale. Insomma, questo è io voglio dire una cosa. Pasquale pur essendo giovanissimo eh, non voglio dire l'età ma lui un 78, ah, no, è un classe 78 è un classe 78 e però vanta de delle collaborazioni straordinarie insomma, voglio dire eh, chef stellati importanti Aimo addirittura Cannavacciuolo insomma, gente veramente importante collabora eh, tu sei chef di un importantissimo albergo senza fare nomi se no facciamo pubblicità Ischitano e collabori fianco a fianco, spalla a spalla con un collega eh, amico tuo, collega, diciamo, che lavora con te e la, domanda, la prima domanda che mi viene, perché poi quando si lavora a certi livelli ci sta sempre quel pizzico di invidia perché uno ha qualche marcia in più corre un pochino rispetto agli altri come la convivenza in cucina con uno chef che ti sta... Con il piatto sulle spalle. È una curiosità personale, questa non è una domanda giornalistica. Assolutamente no, ti rispondo con gran piacere perché um, l'evoluzione gastronomica italiana è dovuta dal fatto anche. Oh, credo soprattutto proprio perché Luigi Castagna, se non Luigi Castagna era lo chef precedente di... Castagna sì. eh, era venuto in mente l'evoluzione gastronomica eh, italiana è dovuta dal fatto che eh, le menti quindi gli chef pensatori gli chef che sviluppano la cosa non hanno più quella, eh, quella come, come dire eh, quella gelosia quindi cioè si no, è aperta una eh, insieme, quindi oggi c'è il confronto con un collega perché magari un collega ti può dare una risposta o un consiglio su qualcosa dove tu non sei riuscito a migliorare e viceversa lo puoi dare tu ad un altro collega per cui questo scambio di idee e opinioni ha fatto sì che l'Italia è cresciuta gastronomicamente per cui eh, adesso gli asti sono, sono poco eh, presenti nelle cucine però voglio, voglio, dopo voglio un, un aneddoto da te perché hai lavorato con Antonino Vannavacciolo che è un personaggione quindi me la devi raccontare Tommaso, e stiamo parlando di una io la chiamo volgarmente cucina innovativa questa è arte dal mio punto di vista perché soltanto una mente artistica può pensare queste cose c'è stato anche Moreno Cedrone da Senigalli che quasi mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi sa di santo eh, chiamandolo così che ha già fatto questo stesso percorso, però su, su una particolarità soltanto di prodotti, tu hai allargato gli orizzonti. Come sommelier qual è la difficoltà a seguire queste nuove invenzioni culinarie? Ma io più che diciamo, difficoltà direi che questo è uno stimolo, è uno stimolo per abbinare in maniera anche originale, diversa, cercando di pescare nel campionario così variegato di quelli che sono i vini a denominazione campana e non solo. Perché... La... mi piace molto sta cosa, eh? Sì, sì, assolutamente sì. Perché... Essendo io un meridionalista no, convinto. Diciamo che siamo in due, io eh, diciamo, quando sento prodotti... ho il cuore borbonico che mi ah, batte, allora quindi siamo, non siamo, potrei... Siamo in dire, tre allora. Assolutamente. Dai. Eh, detto questo, eh, partendo dall'esperienza di Moreno Cedroni, Moreno Cedroni che è un... Eh, valore assoluto della cucina italiana e internazionale è quasi una un'apripista, un... però aveva un occhio sull'adriatico, diciamo ah, con Pasquale ah, ah, ah. abbiamo l'occhio verso l'altro mare, no? mare, il mare Tirreno, il il e quindi mare. con la capacità anche di recuperare le antiche tradizioni ischitane, è una... Ischia è un'isola che è una montagna in mezzo al mare, quindi ha tradizioni contadine, però ha potuto recuperare anche ecco, la capacità dei pescatori ischitani di prolungare nel tempo, le, diciamo, proprio il life dei, de, del pesce e da questo punto di vista l'abbinamento è molto divertente perché la capacità insomma di giocare con il sale, di allungare la vita del pesce è un concentratore di sapore e quindi possiamo abbinare e divertirci con i grandi vini della nostra tradizione campana e non solo. Uh, Rita Menditto, ti chiamo subito in causa, oh, stasera abbiamo rotto un pochino gli argini ci diamo del tutto, tutti quanti. Rita, sì. eh, a parte vabbè, il nostro pubblico ti conosce perché sei spessissimo in trasmissione con noi, e questo ci inorgoglisce anche a me di essere con voi. E ti ringrazio. Volevo dire: fra i tuoi, fra i tuoi ecco, pazienti e clienti, ci stanno molte persone che hanno eh, problemi anche di alimentazione. Potrebbe essere eh, non una provocazione medica, clinica, psicologica, però un incentivo a guardare altrove. Beh, guarda, tante sono state le ricerche che hanno evidenziato lo un rapporto tra il clima e la vita affettiva e eh? quindi quanto questo possa servire per gestire le quando questi meccanismi eh, ricorrenti è Il collegamento un pochino ti sentiamo e non ti sentiamo ti scivola della patologia alimentare dicevo. ah certo quindi avere la prospettiva, la possibilità faccio un esempio, io che sono un fissato per gli insaccati salami, prosciutto, che hanno tutta una serie poi di conseguenze anche sotto l'aspetto salutare e avere l'opportunità di mangiarli di pesce che sicuramente non, hanno, non contengono i grassi, può essere un incentivo, dici guarda ti faccio mangiare lo stesso salame, però ho lo stessa, la stessa salsiccia, addirittura fa l'anduia, poi sì. ci andiamo sull'anduia. Può essere una cosa che può aiutare queste persone? Guarda, mangiare con la bocca e quindi con il gusto è una delle no, ultime cose, perché noi mangiamo prima con gli occhi, poi con il naso, e poi alla fine buttiamo. Quindi preparare un pasto in maniera alternativa è sicuramente una cosa fondamentale. È un incentivo importante. Non ti sento più. No, dicevo, è un incentivo. Ecco, è un incentivo importante. Sì. Perfetto, è proprio il fatto di mangiare con gli occhi, Pasquale. A tavola ci stanno delle aspettative, no? Perché eh, andare in un ristorante importante è un po' come fare un viaggio, ci sta un'aspettativa, quando uno si siede si aspetta eh, innanzitutto i, i colori, si aspetta anche gli aromi e poi soprattutto poi il gusto, Qual, in cosa intervieni principalmente o se c'è un collegamento su tutte e tre le cose, quando porti, o quando fai portare chiaramente una pietanza tua in tavola? Assolutamente sì, no, è tutto sempre collegato, non è mai nulla fatto al caso. Se uno vuole fare eccellenza e qualità non si deve affidare sicuramente all'improvvisata e al caso, c'è sempre uno studio dietro, c'è sempre un ragionamento che ti poi spinge a, a migliorare quello che tu stai pe pensando. Però io parto dal presupposto che è vero che mangiamo, come diceva la dottoressa, prima con gli occhi, ma quello che può raggiungere il palato non lo potrà mai raggiungere anche un circo capirebbe cosa sta eh, dopo racconto un aneddoto che mi ha fatto aprire gli occhi su questo aspetto eh, Io dicevo, tutti mangiamo oggi eh, l'evoluzione della cucina tutti sappiamo che si mangia prima con gli occhi però quello che può raggiungere il palato non lo potrà mai raggiungere l'occhio quando mettiamo io lo definisco il famoso mmm o il wow quando uno mette in bocca istintivamente esce fuori quella sensazione di piacere che ti prende per tutto il corpo, a volte anche i brividi, non so se capita solo a me ma io veramente a volte mi si fa la pelle d'opo quando qualcosa è veramente esplosivo e buono. E uh, una volta mi sono ritrovato al ristorante uh, Bocelli, E uh, personaggio per cui, sai, il personaggio bellissimo, Andrea Bocelli mangiò, alla fine volle conoscermi, vado nel ristorante e lui sempre con la testa abbassata iniziava a parlare: Ma che buono, ho mangiato bello, questo qua, bravo, complimenti, tutte queste cose, ma come hai fatto questo? Perché lui è appassionato anche di gastronomia. Quando sono ritornato, io la sera riflettivo anche a casa, riflettivo sulle parole che lui mi diceva, mi dice, cavolo, eppure lui non ha visto un piatto esteticamente. Si è persa una cosa bellissima. E veramente. quindi mi ha fatto pensare quanto sia veramente importante il valore del gusto perché. Se noi iniziamo a mangiare bendati, diciamo, riconosciamo realmente quello che stiamo mangiando. Quindi eh, per me la, la parte gustativa è fondamentale e dico sempre, la tecnica che serve quasi sempre a migliorare anche l'estetica deve essere a servizio del prodotto, perché di base, dopo scontato, per fare un grande piatto ci vuole un grande prodotto. Noi prima a Telecamere Spente stavamo un po' chiacchierando qui in studio e tu hai Parlato, hai lanciato eh, un prodotto che mi ha lasciato un pochino così sorpreso, l'anduia, che avevo già nominato prima, l'anduia è un prodotto calabrese che ha una sua forza proprio come pietanza, no? è prepotente come gusto, e... come la prepari la tua anduia, di cosa è fatta, diciamolo agli amici che ci seguono da casa Esattamente, allora innanzitutto ehm, sto cercando di, perché l'Italia è così eh, vasta di prodotti di norcineria dall'estremo sud all'estremo nord eh, io Voglio chiedere veramente... il supporto della regia di fare girare un pochino le immagini E, e quindi eh, voglio dire eh, potrei pensare e, e proporre prodotti per, ne, che non riuscirei a farlo nel mio percorso di vita Perché veramente abbiamo un bagaglio culturale gastronomico pazzesco però eh, ho iniziato insomma giocando su qualche cosa e l'anduia mi colpiva perché in primis a me l'anduia piace e eh, il primo passaggio lo facemmo con un pesce azzurro però il risultato non fu fantastico perché il colore si perdeva nel grigio della polpa del pesce quindi siamo passati direttamente su un pesce bianco e tra i pesci bianchi paradossalmente il pesce più grasso è la spigola eh certo. e perché sembra strano? Eh, però la spigola persone. è un pesce grasso. E quindi eh, si parla per... di grassi buoni, per eh. buoni assolutamente. <ride> e, e quindi l'anduia, che è un prodotto molto grasso che addirittura a volte viene, es, viene spalmato. Eh, Abbiamo lavorato questa carne di spigola con il peperone eh, crusco, sia dolce che piccante, però io non mi sono spinto come i nostri eh, amici, Calabria. amici sì, della, della Calabria, perché veramente in alcuni casi è, è da estremi, ma l'ho lasciata molto delicata. Quindi prevale la nota dolce del peperone dolce e poi c'è un retrogusto che pizzica leggermente, perché vorrei che poi un po' tutti potessero assaggiare insomma, questo prodotto, non lasciarlo in una nicchia. E l'apprezzamento più bello è venuto proprio dalle donne, perché paradossalmente le donne non amano eh, piccante. il piccante e quindi quando una signora al ristorante o eh, in degustazioni al marificio ha provato l'anduia, e tu che buona, così non è piccante, mi piace molto. Con che abbineresti? Ma guarda, io l'anduia la, ho fatto 3-4 abbinamenti, eh, io sono un grande amante della mozzarella di bufala e eh, quindi il primo piatto che ho provato ho fatto mozzarella di bufala. Il fatto che anduia. sia lattiginosa non... No, perché paradossalmente poi la mozzarella è grassa e è acida anche, certo. per cui l'acidità della mozzarella che va in, in binomio con la, la dolcezza si della spicola si sposa molto bene. sì, Tomà. E, che ci beviamo sopra questa eh qui la, diciamo, potremmo veramente spaziare tanto eh, io, diciamo... innanzitutto perdonami sì. parliamo dell'aspetto cromatico perché sì, andruia rossa mozzarella bianca, vino allora, da questo punto di vista mi interrei sul rosato, sul rosé. Ma ah, per... quindi non ho sbagliato prima. No, declinerei, diciamo, quel colore diciamo, del, del rosso con il, il bianco, quindi abbiamo. ci mettiamo nel mezzo, quindi con la fascia cromatica del rosé. E a quel punto eh, provei, proverei a sollecitare le papille gustative magari con uno spumante, uno spumante rosé. Quindi un frizzantino eh, Più uno, uno spumante, cioè con un, con un po' di struttura, non un vino semplice, non un frizzante, Vabbè, certo. un qualcosa con un po' più di spalle Perché comunque è un abbinamento diciamo importante, tenendo presente che abbiamo parlato molto di vista eh, c'è da dire che i, i piatti di Pasquale sono piatti che veramente si apprezzano a livello estetico quindi lui se lo può permettere di pensare al gusto perché la vista è già molto soddisfatta però eh, l'abbinamento con un rosé spumante eh, possiamo giocare un, uno spumante che ha una sua importanza anche in termini di acidità quindi giocare magari in questo caso andiamo un po' verso il nord andiamo in Trentino magari con... Un, un Trento Doc, ma le, le bollicine del Trentino sono dei del perfetto invece, alleato. Posso portarti in Portogallo invece con un Mateus Ma il Mateus no, diciamo è che un po' più secco. No, Matteus preferirei di no diciamo perché è un vino di mele sostanzialmente. No, no, perché a parte è identificato un vino. Che chiaramente noi stiamo stiamo andando per denominazioni, ma dato che hai parlato del Portogallo, pensavo che si fosse un riferimento sportivo, pensavo che ti riferissi a qualcos'altro però <ride> diciamo che Portogallo è una, è una terra che in questi giorni mi piace molto quindi te la sposo questo quest abbinamento grazie <ride> grazie e invece eh, raccontaci di quell'altra pietanza a forma di salame perché mi pare di aver capito che ci sono due tipi diversi di pesce all'interno sì, allora l'altro che... Io non riesco a dare i nomi, non è che sono... Ah, eh, beh, insomma, è perché ehm... non ci ha portato gli assaggi, perché ah, non possiamo que... identificarli. Io mi sono riservato, non ho portato gli assaggi con la speranza di fare un'altra puntata. Ah, assolutamente sì. Quindi eh, in questa argomentiamo solo nell'altra degusterina. E, e niente, l'altro che è molto divertente, eh, ci ho dato un nome che mi piace molto, non so se lo condividerete con me, a me si chiama salamella Dolcemare. mare eh, composta da? e praticamente e qui abbiamo più un pesce azzurro, quindi abbiamo un... Uh, due grane, abbiamo grana doppia fatta col tonno e grana fina fatta con... Quindi pastosa? Sì, perché uno serve a creare l'amalgama e uno serve a fare il taglio, come si dice nel gergo dei macellari a punta di coltello. Perdonami, io sono giornalaio e quindi ogni tanto ti devo interrompere. Sono speziate queste tue prelibatezze? Sì, assolutamente sì. Assolutamente eh, sì. Allora raccontiamo anche cosa ci mettiamo. All'interno di questa ci ho messo eh, quattro tipi di pepe diversi quindi mi sono divertito con il pepe Sanzo che è un pepe bianco che sa di limone poi c'è il pepe di Szechuan che è molto aromatico, pepe rosa e pepe nero classico per il salame quindi c'è questa nota un po' variegata dei pepi perché veramente sono diversi tra di loro il trattamento, io lo chiamo impasto volgarmente perché non sono bravo dell'impasto è tipico di quello che si usa anche per le carni insaccate noi lavor la lavorazione quello, intendo noi non ci allontaniamo da quello che è il modo, e il metodo di lavorazione di un macellaio o di un orcino. proprio identico noi l'unica cosa Quindi la facciamo, salatura, un facciamo un passaggio più lungo per eliminare l'acqua, perché il pescato venendo dall'acqua cioè, è ricco di acqua quindi noi la dobbiamo un po' eliminare perché, eh, insomma. quindi pure la fumicatura è diversa, esattamente Prendiamo questa carne, gli togliamo l'acqua, la mettiamo a colare sotto le ventole in, in delle celle in modo che perde l'acqua, dopo la trituriamo, facciamo l'impasto, la massa, la mischiamo, in questo caso nella salamella c'è il vino e in questo caso ah, sono di, ci mettiamo, esattamente, ci... sono di ischia per cui il nostro biancolella e, e quindi impastiamo il pepe, i quattro tipi di pepe, il biancolella, il sale e impastiamo tutto. Dopodiché lasciamo riposare la... La, la massa per 12-15 ore nelle celle perché la, il sale deve attivare una sorta proteine. di abbattitore sarebbe no, è nelle celle di conservazione a più 2 gradi normali ah. perché il, il sale attiva la proteina e quindi diventa un impasto appiccicoso e salva anche tutti i valori organolettici praticamente del prodotto dopodiché mettiamo nella macchina e insacchiamo e in questo caso utilizziamo un butello sintetico non di animale perché il nostro concetto è quello di poterlo dare anche ai musulmani quindi alle persone che non mangiano ma non mangio, solo, non, non interferisce con il sapore chiaramente. assolutamente e poi vogliamo legarci completamente al mondo estraneo animale quindi utilizziamo un fatto di cellulosa, di, di, di fibre e di gelatina di pesce quindi insacchiamo, lo leghiamo con gli spaghi, dopodiché lo mettiamo in queste macchine. Queste macchine parte la prima fase che si chiama lo sgocciolamento, quindi mettiamo in condizione di questo salame che deve sudare. Praticamente alziamo una temperatura alta, eh, con una grandissima umidità inizia a sudare. Dopodiché Graduatamente scende la temperatura fino alla stagionatura E in questa fase avviene l'affumicatura Quindi l'essiccazione L'essiccazione Fino a quando non si crea la muffa nobile Che è quella muffa bianca che vediamo uh, sopra i salami Quando è pronto lo tiriamo fuori Fettina e si mangia Eccolo là E il, quanto tempo deve stare in uh, affumicatura? Diciamo che un processo dura circa 12 giorni poi dal dodicesimo giorno si può mangiare, però eh, diciamo che io lo preferisco lasciare ancora in una cella di stagionatura per ancora 7-8 giorni. Allora, da cassa ci hanno chiesto una cosa, se tu, eh, ti, eh, hanno detto esibisci un termine improprio, eh, solo a Napoli, eh, cioè solo a, a Ischia o anche a Napoli? Allora, io di, di sede come chef resident sono a Dischia in un hotel dove ci sono tre ristoranti e quindi è la mia casa. Lì però. Eh, poi che, eh, ho dobbiamo con... andare a trovare tutti quanti. Ho collaborazioni tutti. anche di consulenza a Napoli, in diversi in, già in due locali, eh, facciamo serate, faccio formazione ai giovani. Lo di diciamo me... nella seconda puntata. Bene, quindi... perché ne dobbiamo fare un'altra. Eh, però fatemi fatti interrompere un attimo perché con questo biancolella nel salame, toma, qua vai un po' in crisi. Me lo no, non vado assolutamente in crisi. No, guardami mi... negli occhi sì, stavolta, sì. anche allora eludendo è... okay, le telecamere. Vabbè, ecco, ti mi, mi, mi devi guardare. Non va in crisi con il biancolella all'interno del salame? No, perché è un grande assist. Perché ah, avendo, allora già, avendo, avendo già biancolella nell'impasto, in quel caso là ce l'ho servito già, solo. Uh, mi giocarei un'ischia doc biancolella che tra l'altro è una delle prime doc italiane, 1966 diciamolo, diciamolo esatto. Una, una biancolella con qualche anno in più per avere struttura, per avere morbidezza per andare a compensare quegli, gli spigoli della mano, stabilità del, dell'insaccato uno di questi qua del 66 sì. senza farmi male quanto <ride> potrebbe costare? no, no, no, credo che forse casa d'ambra per usare un'azienda un, un molto nota, diciamo mischitana potrebbe avere, ma sono valori collezionistici, però credo che se tu. 50-60 dollari però col, se, col tuo modo di fare, se gli fai una telefonata credo che te la regalerà sicuramente che cosa senti? Nuovo pelle d'oca ragazzi, <ride> noi stiamo per avviarci in chiusura, quindi prima di andare in non chiusura, in primo tu spazio pubblicità allora eh, come vedi eh, gli amici ci stanno seguendo noi li ringraziamo tutti quanti anche gli amici dal gruppo che ci stanno seguendo e qualche altra telefonata l'abbiamo fermata per non interrompere la trasmissione adesso andiamo in pubblicità dottoressa se, so vuol, se vuole vedi. andare la può dare anche qualche secondo prima perché ci conserviamo <ride> le domande di coda dai vabbè io in realtà volevo chiedere una cosa a Rita <ride> Però lo puoi fare ne hai facoltà Rita ti è venuta sì. co come casalinga, ti è venuta voglia di andare al marificio a comprare qualcosa? <ride> Ho un pochino d'alcolino in bocca visto che ora è di cena. Siamo... Vabbè, a parte sì possiamo organizzarci, andiamo a Ischia, a andiamo al porto <ride> di Gozzole e andiamo a Ischia scherzi. a fare la spesa. <ride> Io e te. Sì. va bene no, scherzo a parte, scherzi a parte, adesso diamo la pubblicità. <ride>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 S.P.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazioni di sistema così Ed eccoci, eccoci qua. qua, siamo in diretta ragazzi. E il bello della diretta è proprio questo, quello là di farci beccare, sempre che siamo un po' inciuciando qui nello studio. Niente, ci eravamo lasciati con il bianco lilla. invece adesso io voglio l'aneddoto perché io sono un estimatore di Canavaccio, Te lo, eh, ti devo confessare questa mi piace il fatto dei paccheri, gli schiaffoni che dà a, a tutti quanti, non so, se una cosa... con Bud eh, non so se è una cosa <ride> televisiva, so... Veramente è così lui. Io ho lavorato con Canonacciolo eh, ancora prima che... Diventasse eh, così famoso. Eh, sì, aveva due stelle Michelin, lì a Villa Crespi, ancora prima che io aprissi il ristorante Indago, quindi stiamo parlando nel 2008. Eh, tu hai lavorato anche con Anthony, Geno Genovese. Anthony Genovese, Al Pagliaccio, e eh, praticamente il mio percorso All'estero no? All'estero sì, ho fatto dei lavori, sono stato a Copenaghen, sono stato in Russia, sono stato a Tokyo, insomma, ah. ho lavorato anche in, in, in bei posti, però sempre mirati con un'idea di, facciamo proprio un aneddoto, uh, Anthony Genovese, perché per me la spezia eh, per contaminare il piatto era il pepe, la maggiorana, il timo, Anthony Genovese è il leader secondo me in Italia, dell'abbinamento con le spezie. Lui in un piatto te ne riesce a mettere pure 10, 12 ma c'aveva quella cucina come un laboratorio con tutte queste spezie, queste cose bellissime e quindi io andai lì a fare la formazione proprio per apprendere per conoscere come lavorare queste cose e quindi ho, ho Paolo Teverini, un altro stellato di Bagno di come Romagna Come sono in cucina con voi, siete... questi grandi maestri? Come sono io adesso? <ride> Eh, io, io non sono stato in cucina con te quindi sì, no, c'è molta tensione molta tensione perché eh, oggi eh, quando vai in un ristorante stellato vai per mangiare bene assolutamente, vai per divertirti ma abbiamo, noi abbiamo sempre il riflettore addosso perché il minimo errore con il riflettore viene amplificato per cui non ci possiamo permettere di sbagliare ma anche per un'etica personale cioè uno che sceglie di venire un ristorante gastronomico che poi tra virgolette è in una fascia molto eh, di nicchia per aspetti Quindi, medio alta è... non possiamo eh, venire meno sulle aspettative per cui eh, la tensione la devi trasmettere ai tuoi tu, perché è arrivato a un certo punto io oggi ho all'interno della struttura 30 cuochi è impensabile che io possa fare tutto, quindi mi devo affidare, la mia capacità deve essere quella di far capire alle mani e alla mente del mio collaboratore quello che io vorrei fare con, la mia mano, con le mie mani e con la mia mente, quindi la, la telepatia, la, la, la portata C'è cioè proprio con... un allenamento di un allenamento. squadra, quindi l'attenzione deve essere importante, deve stare sempre lì sul rasoio per far capire che, che se sbaglia parte… La scoppolata come canna ah, perché perfetto. la fa? All'epoca nel 2009 la faceva, sì, sempre. Ah, ma eh. era, era ironica, devo dire. la Vabbè, verità, Sicuramente, ed, sicuramente. È, ed era apprezzata anche allora. Che, è simpatico che si come personaggio. io sì, assolutamente solare. Io, siccome stavo lì solo, i giorni di festa andavamo insieme all'Alma, che è questa scuola di, fondata da Gualtiero Marchesi. E andavamo in macchina insieme e ci raccontavamo un sacco di, di tarantelle e cose. Lui è sempre stato un simpaticone, una persona molto solare, divertente e cose. Ma un buon uomo. Perfetto. E noi parlando di scuola, carissimo Tommaso, perché vicino a una scuola così elevata, così alta e così puntuale. La scuola di formazione, per. come si diventa? Eh, si diventa con un percorso che è naturalmente professionale, di qualificazione, eh? ci sono tre livelli, eh, 15 lezioni ogni livello, si diventa alla fine di questo percorso… Facciamo un po' di pubblicità, quanto sì, costa? Costa all'incirca 450 il primo livello, 480 il secondo e 590 il terzo, diciamo all'incirca 1500 euro spalmati nei tre livelli. E a livello che quanto dura? Dura 15 lezioni. 15 lezioni... Traduci in giorni? Eh, sarebbe un giorno a settimana, in realtà quindi ci vogliono tre mesi e mezzo circa. Ogni, ogni, ogni modulo. Ogni modulo. È, vero, è vero che per diventare sommelier è un po' come la patente, no? Io faccio scuola guida, divento, mi prendo la patente, poi dopo devo decidere se magari guidare una 500 o una Ferrari. È perché c'è bisogno di esperienza quindi il, questo mondo è un mondo comunque per chi vuole arrivare a livelli diciamo, di, di Pasquale nel, nel, nell'ambito della sala significa eh, sacrificio significa impegno, applicazione impegno, certo. curiosità conoscenza, competenza alimentate, tutte queste cose da una grande passione se, chiaramente esatto, stavo dicendo esattamente in conclusione sì. si racchiude in una grande passione e si parte dal legno, è vera sta cosa? Bisogna imparare prima i legni delle botti? Ma i legni eh, si, si impara i legni per vedere come eh, magari il passaggio, diciamo, la maturazione del vino nel contenitore può influenzare le caratteristiche organolettiche. Eh, la conoscenza di questi processi ci permette poi di codificare meglio quello che degustiamo e anche poterlo abbinare in maniera corretta. Ci vuole una conoscenza ampia. In realtà. Non è semplicemente, l'abbiamo detto anche scherzando prima, certo. no? è una scusa per bere, no, in realtà il sommelier, è, diciamo... L'abbiamo no, è... detto per acchiappare. Per acchiappare, sì, io, io non lo volevo dire questa parte qua, perché magari mia moglie mi sta seguendo, quindi me lo volevo evitare. Vabbè, però... In passato. In passato, in passato. No, in realtà... La sent sento l'amenditto... Che vive... Una risata godereccia telisiaca, no, la, la, la, la, la, la dottoressa che ci sta seguendo frequenta anche lei i corsi, quindi ci può dare anche un'esperienza. Dottoressa, <ride> lei, lei è una miniera di veramente un po' come il cilindro del prestigiatore, la gioia di un bel rosso o di un bel bianco mi dica che gioia. Beh, di... ovviamente, ovviamente dipende da quello che mangiamo perché il mangiare, il nutrirsi, risultano indissolubilmente connessi con l'emozione e molto spesso sono influenzati da determinate situazioni emotive quindi dipende molto da con, con chi stiamo mangiando ah, è chiaro, è ovvio, uno non è che va a cena con il sagrestano con tutto il rispetto per i sagrestani, per l'amor di Dio e, e voglio dire e invece ritornando, ritornando al nostro eh, Pasquale io la vedo che muove la bocca ma non sento la voce molto carina sta cosa eh, Pasquale raccontami invece un aneddoto perché è importante questo per la gente che ci segue Un cliente, noi abbiamo parlato di un, di un personaggio importantissimo Boccelli mentre invece un cliente straniero normale che si è seduto a tavola e che ha visto non conoscendoti sei stato chiamato e sorpreso dalle cose che ti sono state dette sì eh, diciamo che c'è una lo, questa, questa, questa, questa cosa si manifesta spesso con l'estero eh, Sì, infatti con, stavo pensando agli stranieri con, con, o con l'America o con la Russia noi siamo un'isola quindi abbiamo, abbiamo recezione eh, di pubblico internazionale quindi eh, ci arriva di tutto poi la struttura è meravigliosa io la conosco bene insomma una e, struttura e quindi uh... facciamo una cosa: scusate, io voglio, voglio rompere questo tabù, nominiamola. Eh, L'albergo della Regina Isabella di Ischia, che è stato fondato nel 1954 da Angelo Rizzoli, dove all'interno io sono l'esecutivo uh, di uh, uh, Un anno straordinario, anche i vini furono eh. veramente un vitigno straordinario perché nacque anche io in quell'anno, vai avanti. Sì, <figliante>. Sono, sono, stasera sono molto modesto, e quindi all'interno eh, ci sono tre ristoranti. Eh, tra, tra questi c'è Indaco, che è il ristorante gastronomico che ha avuto il riconoscimento della stella Michelin nel 2012. Quindi sono passati un bel po' di annetti. E, e niente, che quindi, la conserva chiaramente, assolutamente sì. E, e quindi, niente. Per cui ci arrivano un po' di tutti. E il Una pub... che ti ricordi in particolare? beh in particolare è una scena bellissima perché arriva in questo ristorante pochissimi tavoli arrivano questa coppia di russi lui un uomo gigante lei una donna super fine e arrivano lì si siedono il, il signore apre il menù e sceglie anche per la signora e, e lei non parlava niente lui doveva fare tutto lui sceglieva proprio italiano e praticamente sceglie 7-8 piatti e dice li porti tutti e li metti a tavola e lì c'è proprio il silenzio e tombale, cioè, ma come? Signori, facciamo un percorso, i piatti si rovinano, come... Eh, man mano, no, no, no, no, no, Russo, tutto a tavola, tu, cioè lui vo, vole, voleva che noi mettavamo tutti i piatti fatti sul tavolo e lui doveva mangiare sempre... Ma siete fatti. rifiutati, spero. No, raccontato? abbiamo trovato un compromesso, ah, però fortunatamente l'anno successivo che è arrivato e arriva ancora tutt'oggi perché si è affezionato alla nostra struttura, eh, viene a fare il degustazione e si affida anche al pairing del sommelier e si fa il degustazione come Dio tutto. comanda. C'è un percorso vero e proprio. Mi ha imparato a fare la degustazione quindi. Sì, è perché loro hanno questa più. cosa dei russi che devono mettere tutto a tavola, sì, tutto mangiare di... tra un piatto no, no, e. Là, no, sai perché stiamo parlando anche di queste cose? Perché parlare eh, soltanto ed espressamente dei prodotti pare un po' come eh, una donna che si scopre subito. Invece sì. noi vogliamo fare arrivare con la fantasia che ci segue da casa anche ad immaginare. Le, le luci del ristorante, il vocio, il somigliere affianco al cliente, il cameriere che prende la comanda è, è tutta una situazione Anche creativa. Ma siamo chiusi da un po' come ecco, no, ristorante? E e ristorante quindi è tutta le, immaginazione li portiamo con l'immaginazione a casa tua. Il, il ristorante è proprio un'esperienza, ma non la, diciamo che la, la, la parte proprio finale e non è si proprio può vivere, non si può vivere come un ospedale ci sono tutte le attenzioni perché una volta mi è capitato a me in un ristorante è un customer care eccessivo perché c'è proprio la cura maniacale del cliente sì, che sì, si sì, siede a questa tavola, attenzione particolare. a me è capitato una volta in un ristorante e il, il sommelier venne vicino al caso che c'è anche qui Tommaso come è stato carino, lo ricordo come se fosse ieri siamo passati secondo me 15 anni il sommelier viene e dice, signore, ma il suo vino è troppo freddo, vuole che lo tolga un po' dal suo glass? Perché aveva visto che io ho messo la mano vicino al bicchiere. E là è cosa della cura, di de guardare osservare il, il ma cliente. Ma anche il di, fatto quello di quello lavorare di squadra, no? Assolutamente. Quindi è... È un vino molto freddo rispetto a una pietanza importante Uccide un po' il gusto della pietanza Sì, in realtà c'è una temperatura di servizio Che deve essere eseguita eh, Che è funzionale a esaltare le caratteristiche del vino Perché poi giocando sulla temperatura Cambiano le caratteristiche e In realtà cambierebbe anche lo spettro di abbinamento del vino Cambia il palato Sì, ma lo stesso vino a temperature differenti Posso abbinarle a cose differenti Vabbè, ah, In certo, realtà certo, certo. con una certa conoscenza Uno ci si può anche divertire eh, Diciamo con, con l'abbinamento La temperatura è una di quelli Quei fattori variabili su cui può intervenire il sommelier. Perdona la mia ignoranza, Tommaso, come scegli un vino rispetto a una determinata pietanza? Allora, dipende in che contesto mi trovo, se devo fare una consulenza professionale, naturalmente cerco di interrogarmi sulle caratteristiche del piatto, che sono codificate, che sono conosciute, e in base a quelle fare un percorso di abbinamento. Poi, però, se mi lascio un po' andare e quindi conquisto la fiducia del, del, del cliente, diciamo. è, è, è molto divertente, ancora di più, perché poi è stimolante anche per un sommelier giocare con quindi le assonanze non le non in, in parametri fissi. Cioè è molto no, assolutamente anche... sì, perché se, meno, male, meno male che c'è un po' di... sennò sarebbe un copia e incolla, diciamo meno male che c'è la possibilità di io orientare Io non potrei mai diventare sommelier Certo, io ho una domanda per lo chef stellato, il nostro chef stellato Allora, sono casalinga, ho una serata speciale, sono chiaramente una casalinga campana vado al porto di Pozzuoli e vengo a Dischia, al marificio che varietà, che cosa porto a casa? Che cosa posso portare a casa per preparare il mio pranzo? Che, che varietà di prodotti ci sono? Perché abbiamo detto che il marificio è comparabile a una sorta di salumificio di mare, se vogliamo. Sì. Ok, quali sono le particolarità? Quali prodotti posso prendere? Domani vado a Ischia, voglio fare la spesa. Bene, innanzitutto eh, quando abbiamo pensato, eh, Marificio eh, parte dal, dal salume ma poi l'abbiamo ragionato a tavolino e eh, non necessariamente una persona deve venire a Dischia a comprare il, il, il prodotto ma verrà distribuito come tutti gli altri prodotti Delivery? In, anche il delivery ma anche l'e-commerce? La, quindi su, su, sul portale del marificio può comprare eh, ah, il prodotto comprare assolutamente. e poi ci saranno dei punti vendita in tutta Italia quindi potrebbe essere a caso uh, chi distribuisce eccellenze qui a Napoli e, e quindi uh, uno può comprare quello che vuole. Questa è una notizia importante. Sì. Io però volevo, ero curiosa sulla tipologia. Esattamente, di prodotti. Abbiamo, ci siamo immaginati anche uh, un prodotto, faccio un esempio, uh, manipolato crudo, quindi noi, Marificio, ci impegniamo a pescare lavoriamo il prodotto che può essere un carpaccio già pronto che in ingira tra gli 85 e 95 grammi per un diametro di 15 cm lo passiamo previ a battitore secondo la legge e poi lo imbustiamo, lo mettiamo nel packaging di cartone sotto vuoto, sotto vuoto e lo mettiamo nella nostra catena o filiera di distribuzione il cliente sul cartone ci sarà un QR code dove ci saranno all'interno tre consigli da me come impiattare quel prodotto Perfetto. quindi uno va col QR code che oggi tutti conoscono perché il covid qualcosina di buono l'ha fatto è proprio il QR code perché tutti i ristoranti hanno tolto il, il, il manipolato mani. qui si hanno messo tutti questi QR code quindi è entrato dentro la nostra quotidianità per cui uno mette il QR code sul, sul telefonino e si guarda le ricette che non sono ricette per proprio ma sono consigli ci guarda eh, caro amico perché vogliamo essere molto confidenziali Puoi preparare questo carpaccio, lo prendi, ci metti il sale da congelato, ci metti l'olio, lo massaggi tre minuti, ritorna alla temperatura di positivo, e sopra ci vai a mettere le zucchine piuttosto la melanzana o piuttosto le uova di qualcosa. Insomma, come preferiamo, daremo dei suggerimenti e fai un piatto esteticamente degno di un ristorante stellato a casa tua con le tue mani, e oppure. Ci abbiamo un polipo che abbiamo testato cotto sotto vuoto eh, che viene venduto a positivo in una busta arrivi a casa, tagli la busta prendi il polipo e sempre col QR code ti diciamo come lo puoi fare all'insalata, fritto eh, alla griglia e come utilizzare anche l'acqua di cottura del polipo che anticamente a Napoli era un cavallo di battaglia per certo. cui andiamo a spiegare che con quell'acqua ci puoi fare pure lo spaghetto, cucinando lo spaghetto in quell'acqua del pubblico. Meraviglioso, Vabbè. facciamo anche una concorrenza a, al sushi che oggi è ha contaminato. <ride> sì, oggi... No, è contaminato, sì. Invece, dovendo proporre in una serata particolare perché poi uno chef queste sono le domande che vanno fatte generalmente una serata di livello dove ci stanno delle personalità e vuoi fare una bella figura un menù breve giusto per antipasto primo, secondo ma con i prodotti di Marificio? Eh, assolutamente. certo, assolutamente eh beh, sì certo. Assolutamente io sì. suggerirei di fare allora, l'aperitivo è, la è la parte più bella perché è la parte che si fa all'impiedi mentre si aspetta un amico che è eh, preciso e quindi ti arriva puntuale e l'amico che sta sempre eh, di fretta che ti arriva qualche minuto dopo. Quindi, due bollicine che poi le bollicine non mettiamo a contatto e quindi eh, la bruschettina con eh, il burro e l'alice fatta insomma sotto sale da noi che vengono messe nei terzini, che sono queste botte di legno di castagno, così il tannino addolcisce la parte che poi fa la contrapposizione del sale. Con, con la pressa di marmo sopra e tutto quanto. Eh. E quindi la bruschetta burra -alice, che è un classico. Poi un po' di salumi tagliati, la lonza di ricciola nera, il salamello dolcemare, di la bruschetta di anduia con un po' di mozzarella di bufala e uh, un'altra cosa che ci tengo particolarmente perché questa veramente è una cosa che, che uh, si è persa io sono cresciuto che la mia nonna e la mia mamma facevano le alici marinate a casa e ma non, ho salto veramente due o tre volte a settimana ci stavano sempre quelle alici che tu pizzicavi oggi per via dell'anisagis, per via della fretta che abbiamo per il lavoro non si fa più perché ma do devo congelare, e ma, e do e ma do l'anisagis, ma do questa, ma do quella e è un casino Barattoli di, di, di terra, praticamente noi abbiamo testato sì, una è... ricetta, facciamo sì. l'alice come la faceva la mia nonna: proprio con gli stessi ingredienti, aceto, limone, prezzemolo, aglio, pepe, peperoncino, tutto quanto. Andiamo al primo, un attimo però, continua col primo, hai l'antipasso, sì, sì. l'antipasto. Esatto, il primo piatto. Possiamo fare un bello spaghetto con la bottarga, perché facciamo la bottarga, ma di, di, tonno, di, tonno. di ah, tonno. Di tonno, perché eh, i nostri mari sono ricchi di, di tonno e nasce adesso, arriva a, a breve il periodo. Si prepari, mi vengo da lei. Quindi spaghetto con bottarga di tonno e metterei un po' di verdure, a me piace il tonno, la, la zucchina, quindi bottarga di tonno, zucchina. Grigliate chiaramente. No, farei una julienne saltata all'agno, un po' di scapece, mm, e ah, poi la bottarga sopra. Perfetto è per finire l'ingotto di merluzzo praticamente prendiamo questo merluzzo lo, lo sfilettiamo lo sovrapposizioniamo lo mettiamo sotto pressa e poi lo tagliamo così che viene un lingotto che è circa 10x4 lo spessore 3,5 lo grigliamo e lo finiamo in padella e questo è il secondo l'hame in corso come detto lei che è ormai una sommelier navigata che vino suggerisce? Allora, io sono stata con Tommaso a fare dei Non corsi, trovi scuse, mi, mi dica ammazza se, Non mi interessano, non faccio la psicologa, Mi dica che vino ci mette Tommaso aiuta! <ride> Quando, quando sei in difficoltà c'è una parola magica, champagne. Cioè, Sal, salviamo, champagne, salviamola, è, è la chiave che apre tutte le il porte. No, ma è troppo simpatica Bellissimo. quindi salviamola. Che no, do... È la chiave che apre tutte le porte. Champagne sono da pienamente d'accordo. Vedi che sapevo di trovare la, la spalla giusta in Pasquale, però tu metteresti champagne su questo. Champagne a tutto pasto. Eh? È tutto a tutto pasto. Magari uno chardonnay che ha una, è più tagliente per giocare con. Le che lui ha richiamato, quindi per giocare anche un po' nei contrasti, non un, uno spumante italiano, ma direttamente... no, champagne. Sì, allora noi dobbiamo anche riconoscere. Eh, dobbiamo essere come dire, orgogliosi delle nostre tradizioni però dobbiamo anche pescare nel bello che c'è nel mondo no? Vabbè, no, sì, è non sì. e da questo punto di vista lo champagne ha solo 300 anni di vita diciamo quindi, quindi è molto giovane di storia. quindi da quel punto di vista noi ancora siamo giovani come terra diciamo di spumanti da questo punto di vista quindi il metodo classico il metodo champanois quindi eh, transalpino ci può aiutare molto nell'abbinamento sul cibo anche con queste differenze di sensazioni perché va Rocco... bene su tutto va bene su tutto ma è difficile eh, eseguire questo perché sono dei picchi di sapore uno dietro l'altro eh, quindi sì. lo champagne ci aiuta a ripulirci in maniera degna e gloriosa lascia diciamo, il palato sempre fresco sempre fresco sempre ansioso di un altro boccone Menditto lei è stata, è stata salvata la mia picca si sì. Un aspetto, diciamo, anatomico, no? Perché oggi questa nostra puntata è stata davvero pizzante, tornando la champagne, no? Siamo tutti un po' fili per la Siamo un po' brilli, diciamo, anche un po' sazi. Diciamo... Ma sai, ci sono delle basi scientifiche anatomiche di no, ma eh, Sai cosa, io ho un sacco di amici, allora. Sono complimenti. complimenti vivissimi, tanta competenza, puntatona veramente alto livello. Grazie Ciro, Ciro, grazie, è uno degli, degli amici che ci segue Mi diceva invece sempre Ciro, champagne o prosecco Però già hai risposto, champagne a tutti i costi Ciro Tutta la vita champagne Anche se io preferisco gli spumanti nostrani perché anche in Campania abbiamo degli ottimi spaventi io spumenti, in quel nemmeno? caso prenderei un asprino d'Aversa che cosa sei? di nuovo guarda qua la pelle noca eh, allora. e <ride> <Sare il ride> eh, eh, quindi noi eh, siamo, stanno arrivando i titoli di coda quindi prima di salutarci io voglio ringraziare veramente gli amici che da casa hanno avuto la pazienza di seguirci però vedo anche l'entusiasmo in alcuni commenti eh, noi ci dobbiamo lasciare con un appuntamento nuovo noi dobbiamo rifare un'altra puntata però con la promessa che tornerai tornerai eh, tu con il vino. Tu con qualche prodotto, non voglio dire gli spaghetti eh, con la bottarga. dobbiamo o per... bussare con i piedi come si Beh, dice, no? Eh, siamo a... con i piedi. Attenzione, io mi sacrificherò perché sono a dieta, però lo faccio per il nostro pubblico da casa, ma soprattutto per. Non so cia... se il pubblico sarà contento. Il di... pubblico sarà contentissimo perché io sono un, un, un golosone. Quindi, quando mangio. Ho fatto faccio una volta un una, uno spot per una pizza, 75.000 condivisioni ci fatto venire voglia mangiare la pizza Bellissimo. e, e litigai con una trasmissione, direi tre, che mortificava la pizza napoletana. Noi veramente siamo in chiusura ragazzi, io voglio ringraziare innanzitutto i nostri ospiti in studio, Tommaso e voglio ringraziare Pasquale, voglio ringraziare anche una mia amica carissima a cui sono affettivamente legato, non faccio il nome, non faccio neanche il cognome, che sta avendo la pazienza di filmare tutta la puntata. Sta qui in studio, però sta undercover, come dicono i tedeschi, ah no no è inglese e, e quindi l'appuntamento è per venerdì prossimo noi ringraziamo anche tutti i nostri sponsor che ci consentono di andare in onda tutti i venerdì e io ringrazio Giussi che ha avuto la pazienza di sopportarmi stasera meno spinta meno, perché il metro di distanza ci ha tenuti molto distanti voglio ringraziare chi ci ha chiamato eh, da casa eh, i tecnici e tutti quanti gli altri che non vedete, ma anche loro come gli chef in cucina si fanno eh, in quattro per far sì che noi andiamo bene in onda. Quindi ringrazio tutti quanti voi, noi ci vediamo venerdì prossimo, solita ora, stesso canale, 19.30 giù e... si saluta? no aspetta voglio salutare tutti mangia sano <ride> mangia campano <ride> e, <ride> e Maurizio, Maurizio che, è è un, che è un nostro medico è un medico amico nostro della trasmissione dice buona serata e soprattutto buon appetito grazie Maurizio buon appetito a tutti quanti voi noi ci vediamo venerdì prossimo a lei e a Napoli Piazza Garibaldi 93-94 telefono 081-285-685 Cuore di sfogliatella chiocciolagimele.com Dottor Maurizio Gargano medico chirurgo odontoiatra via Luigi Caldieri 54 Napoli 081-560-2208 numero Albo Odontoiatri 1488 Eurograf, la nostra storia inizia nel 1992 oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa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 Perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli in via vecchia Poggioreale 45 o se preferisci scrivici una mail. Info-chiocciola-eurografo.net SPA, verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazioni di sistema www.sidalmed.it.